Zombie apocalypse. buongiorno ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video, vlog, barbicriccio eh, sì, beh, stavolta mi trovate in sala, cioè non in sala, scusate, in cucina perché eh, volevo fare questo video dove vi parlo dei miei trucchi perché qua ho portato sia questo ovvero sia il, il mio beauty che è, um, questo rossetto della Yves Rocher che tra poco mi metterò insieme a voi questo è della sì, della Yves Rocher 156 156 matte che non si vedrà mai la mazza ma ci provo ecco qua 156 sì. E niente ragazze mie mm, Ah, prima di iniziare volevo dirvi se vi va mettete un bel like di supporto un commento e attivate la campanella qua quando voi decidete di iscrivervi al mio canale YouTube allora ho qua il microfono alla mano ovvero sulla sul qui, vedete? Ocelo. Vabbè, già si vede allora, intanto cominciamo a mettermi questo, anche se ancora i denti non lo lavati, non fa niente. Come? non Sto solo facendo. Lo sto mettendo nella foto della, della fotocamera stessa. non penso un po' maluccio, ma pazienza. Io da qui non le, le vedo molto bene. La sto mettendo un po' la cavolo di cane. <ride> Lo vedo un po' stortino, pazienza. Vabbè, non ho le pennelli né nulla, pazienza. Ah, GS. Yes. se vedete ho quest'occhio rosso, perché tra un po' mi dovrò andare a struccare, però volevo fare prima questo video per voi. Allora, ho messo la palette, ho usato la palette per questo occhio, per questi due, cioè come si può dire, ho utilizzato questi due, la palette del Soppy Extra Spice. Ho eh, fatto una semplice con un ombretto nero: non so se è blu o, o verde, una cosa del genere. Eh, e niente. Ho utilizzato eh, un ombretto, per fare sì, un ombretto, utilizzato con la, col pennellino, quello a lingua di gatto. Per fare questo, questa cosa qui, nera, nera, si vede tipo mascara. Poi non è mascara l'ombretto. È Poi ho usato questo mascara qui, che non trovo dove l'ho messo, aspettate un secondo, ok? Questo mascara, che mi sta facendo un casino, è troppo bello, wow, top, adoro, adoro, adoro, wow. Non, non so come dirlo, guardate ragazze. ha uno scopoio così cicciotto molto bello bello bello bello adesso ora lontano un po' vedete vedete che bello che è si sì, è straordinario e poi cos'altro c'è questo è 003 Extreme Black questo Extreme Black vedete non lo vedrà mai per pazienza poi poi poi ho utilizzato cos'altro e no questo è finito allora questo l'ho finito c'entra niente quest'altro qua sempre dell'infalibre l'oreal morte morte concealer correttore questo ed è stra buono ragazzi mi sta strapiacendo questo correttore del cashmere 327 top mi piace un botto vedete top lo scherino è sempre lo stesso, uguale identico all'altro. Non Vedete? Vedete che bello? Su cosa e si stende che bellezza, si stende molto bene. Eh, sì. Devo, devo dire la verità, fa un po' una chiazza bianca, però può essere sfumate sopra qualcosa tipo questa terra qui, che ho fatto io Cioè che ho comprato io tanto tempo fa, c'è ancora comunque in, nelle varie distribuzioni delle profumerie Tu, la so quello che, che dio si voglia questo è la terra bronzer sh Sun Shimmer Maxi Bronzer e la sto utilizzando, vedete, tra poco con la finisco. Quindi top, mi sta strapiacendo, L'ho messa di nuovo in pista perché era da molto po' che non l'utilizzavo. Utilizzavo la terra di fior di magnole che ho messo da parte anche lì. E mi sa che anche quella è andata a farsi dire perché nel senso che la, non la sto più utilizzando, però vabbè. Poi, come eh, blush e illuminante, sempre loro, il blush della... Questo non ve l'ho aperto perché se no mi va tutto finire per terra, non è il caso, non è il caso di aprirvelo, però fidatevi, fidatevi ragazze. Maxi Blush, Maxi Blush della Rimmel, vedete? Top, mi sta piacendo. E questo è un colore fantastico, top, si stende bene, dovete stare, atten stare attenti solo che non faccia Heidi. Questo lo stesso non ve lo apro perché è diventato in inchiudibile, cioè non si può chiudere. Se lo avete chiudere dovete stare lì ore e ore a... Um. Sì, comunque mi piace questo illuminante. Ce l'ho addosso anche adesso. E si stende molto bene. Della highlighter, roulette, just my tip. Vabbè, comunque questo è della make-up revolution per non andare troppo, troppo in là. Per non fare troppo lunga. Poi... E poi niente, è finito. cipriano messo un pochino sotto gli occhi per tamponare un po' la, il correttore. Ma poco, poco, poco, poco. Questa è della della 006 Warm Beige. cipriano della Rimmel. Vedete? Non guardate il mio che fanno schifo. Rimmel. Aspetta un secondo perché qui... Eccomi, ho abbassato un po' perché era troppo alto per i miei gusti, non so se, si, se mi sentite bene, però è la verità, era tra, persino troppo alto e quando è troppo alto non va bene. Di cosa sto parlando? Ma ovvio, della tv. Allora, ricapitolando, eh, ho utilizzato questi due, prima ho finito questo, per prima, ma no, non lo sto più utilizzando perché era mai. Ciao proprio. Ho utilizzato l'Oreal Paris di eh, infallibile di, eh, del correttore Cashmere 327 e ok, poi la, la il bronzer, il mascara. Che questo mascara mi sta piacendo un casino. Aspettate, aspettate un attimo. Allora, vi dicevo Rimmel. Il maschera della Rimmel che è top, mi sembra sì, sì, che io ho le ceglia già belle volte di mio. Quindi anche se ti vorrei fare un effetto wow, ce l'ho già di natura. Inoltre che ve lo dico. Volete vedere, volete vedere, sì, ecco qua. Vabbè, non fate caso ai miei ciuffi del cavolo. Vedete? Sì, sembra un effetto ragno, ma non lo sono, ve lo giuro. Non sono per niente effetto ragno perché io le cerco di, di lavorare bene le mascara e di non far sì che diventi effetto ragno perché non sono belle per niente e soprattutto non credo che piacciono a tutti c'è chi accetta che le ciglia effetto ragno si piace si piace per modo di dire che si accetta così per come si fa le ciglia effetto ragno anche a me non dispiacciono, ma fino a un certo punto ma sinceramente, sinceramente e sicuramente, anzi, sinceramente a me non piacciono le sceglie effetto ragno, comunque vabbè. Poi ho usato questa qua, che è eh, di, di rimmel, sempre tutto a tema quasi rimmel, tranne illuminante che della Make Up Revolution, vedete qua. Poi, poi, questo è della Rimmel Maxi Maxi Bronzer, Sun Shimmer e poi infine Terra Cipria. Vabbè, Terra ho fatto vedere: Cipria e Blush, che tutte e due sono topissimi. Top mi piacciono da morire. ultimo che ho messo insieme a voi all'apertura di questa registrazione: ed è il rossetto della Yves Rocher 156 Matte. Vedete bello bello bello non si vedrà mai nulla ma io ci provo ecco qua questo è il rossetto che vi faccio vedere perché non ve l'ho fatto ancora vedere e niente mh, allora ecco qua questo è il rossettino e eccoci qua Vedete? Guardavo l'orario quanto ci sto mettendo perché non vorrei che poi non me lo guardate. Ecco qua. È meravigliosa. Non so, oh, ne uscito purtroppo. <ride> Vabbè. Questo è il rossettino. Questo è il pack che lo contiene. È un gioiellino, diciamo. Forse non vorrei dire un'assurdità ma secondo me batte tutti i rossetti che, mai, che, che non ho ancora preso e che ho preso che anno fa a partire, non vuole dire, dire una stupidata ma secondo me è vero batte sia Chanel sì lo so che dire una fesseria ma è la verità che tutti gli altri rossetti non lo so che dire mi piace la Matti poi è un packaging così bello così carino questo della Yves Rocher vedete Già. e niente altro ho messo No, null'altro. Ok, eh, ragazzi mia, che dire? il eh, ah, La paletta, ve l'ho detto, la paletta è quella di Make Up Revolution Sophie, Sophie Extra Spice, sempre di Make Up Revolution, eh, mi è stra piaciuta, anzi mi sta continuando a piacere, la sto mettendo nel progetto per smaltirla, non dico per smaltirla perché non credo che ce la farò mai a smaltirla, però, però, però ho voglia di cercare di smaltire più presto uh, i trucchi che ho qua dentro questa benedetta pochettina che non sono pochi ma sono abbastanza direi e per quanto riguarda invece che dire Ah, la matita, non ho messa la matita con questo rosetto, l'avete visto anche voi che all'apertura di questa registrazione ho messo tutto senza matita, infatti è uscito un po' a schifez, come si dice, schifio. L'ho messo un po' male. Chissà per quale motivo, boh. Forse boh mi è uscito così, vabbè. Non tutto, non, come suol dire, non tutte le ciambelle escono col buco, quindi anche il rossetto non, non è messo tanto bene. Sembra più una bambina piccola con questo rossetto, Però vabbè. Adesso me lo rimetto off camera, e poi ovviamente lo rimetto in un altro video, ma ben messo, non come adesso che ho fatto uno schifo, oddio mio, peggio ho fatto, eh? ho fatto veramente peggio, vabbè, invece così non poteva andare. No, veramente ragazze, così non se ne può, no, non mi piace. Non so cosa ho combinato, ma mi sa tanto che questo rossetto eh, non sa so, andava da mettere, non so, no. non, non andava messo, perché non lo so cosa mi è successo, ma io di solito rossetti li so mettere bene. Questa volta è andata di patatrack, <ride> cioè, eh, vabbè, che ci volete fare? Non tutto esce bene, ve l'ho detto. Tante volte mi trucco bene, tante volte mi trucco a schifo. Che ci vogliamo fare? Nulla. Bene, allora, in un altro video eh, farò il video dei prodotti top e flop. Anche se mi piacciono tutti, ma qualcosa dovrò pur bocciare perché non mi fa nulla impazzire a me eh, di, di prodotti che ho. Altri sono campioncini che non ho ancora utilizzato mi sa che farò qualche video. Dove proverò i campioncini, sempre che non siano scaduti. Se sono scaduti, ce li butto dentro la, la, la mondezza, Le, vabbè, nella raccolta indifferenziata. Che dirvi? Bene, sono già 14 minuti di video che registro. Aiuto, va bene. No, comment. Che faccio? Non so se girervi la camera per farvi vedere che cosa diavolo. Ho fatto di macello Vabbè, non ho fatto nessun macello però aspettate un attimo un secondo allora un attimo solo eccomi qua scusate un po' le, il frasso, il casino che combinato, la confusione che combinato <coughs> però era necessario che mettessi un po' più in ordine vi giro la camera per far vedere tutto quello che ho all'interno e ci salutiamo e a saluti finali allora, ragazze mie, questi sono tutto quello che ho all'interno. Scusate il tremolio, ma non so come farvelo vedere. E questo è tutto quello che ho dentro all'interno. Vedete? Già, ce un bel po' di roba. Per questo che vi dico che lo devo terminare. E che dire, ci vediamo dopo, dai. E rieccomi. Allora, dunque, ho eh, fatto tutto ciò che dovevo fare, farvi vedere cosa tengo all'interno di queste di queste pochette e niente noi ci si vede al prossimo video ciao scusate lo sei tutto schifoso ma non era quello che avevo in mente di farlo più berlino più visibile più non visibile sì più che altro più carino più bello ciao attivate la campanella commentate il pollicione all'insù se sto video vi è garbato e perché no Mettete anche, ehm, sì, io ve l'ho detta, scusate, sì, dovete commentare, attivare la campanella e, e basta. E seguirmi su tutti gli altri social, cioè, non so dire quali, tanto vedrete le icone da una parte o dall'altra. Oppure, non lo so, metterò tutti i link nell'info box se mi ricordo di farlo, e se no, cercatemi, non so che dirvi. Perché adesso su YouTube sto diventando molto, molto, molto duro. In che senso? Lo sto vedendo un sacco di youtuber che sta diventando molto duro e anche molto incomprensibile perché non si possono dire certe cose su YouTube, ho anche ragione. E non si possono fare mettere niente di, di, di, di sgradevole o anche di vabbè, sgradevole, non, è vero, non si deve mettere, non si deve mettere per niente ma se uno vuole mettere una cosa propria poi prendono le cose via c'è un pandemonio su youtube che non finisce più vabbè lasciamo vedere che è meglio bene ragazze ciao ciao ciao a dopo